Movimento 5 Stelle in Emilia-Romagna non si allea con nessuno, non andrà come in Umbria. Vediamo yeah. il buongiorno ad Andrea Bertani. Buongiorno Bertani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie di essere con noi Movimento 5 Stelle, consigliere regionale. Allora, ci spieghi come l'avete deciso e quando? Sì, ci siamo trovati due giorni fa a Roma con Luigi Di Maio che ha voluto ascoltare un po' le impressioni del territorio. Noi abbiamo... Eh, lui aveva le sensazioni insomma, del post Umbria e anche il, lo sguardo nazionale sulle altre regioni e eh, quello che è emerso anche con posizioni un po' eh, variegate comunque è che la sensazione è che la maggior parte eh, di chi vive il Movimento 5 Stelle non, non avrebbe gradito, non gradisce questo, questo tipo di alleanza e quindi eh, Luigi ha detto andiamo avanti, andiamo avanti da soli e fra le altre opzioni c'era anche quella di non presentarsi eh, sulla quale però siamo stati unanimemente contrari perché eh, non, non si può perdere una rappresentanza così importante del Movimento 5 Stelle in regione va bene e rinunciate così ad avere parte in un ipotetico futuro governo della regione insomma. non arrivare al potere significa da, da una parte come dire, non sedersi sulla poltrona però dall'altra rinunciare anche a cambiare le cose Certo, eh, cambiare le cose è, è quello per cui siamo nati, eh, abbiamo due possibilità, due visioni, uno è cambiare le cose dall'esterno facendo pressione, facendo opposizione, facendo proposte, eh, facendo denunce e l'altra quando ne hai occasione di essere al governo e al governo ci siamo a livello nazionale, quello in regione sarebbe stato forse il rischio di essere semplicemente una stampella, quindi di non riuscire a fare fino in fondo il proprio dovere. Va bene, Bertani, ehm, è un dato oggettivo, dopo quello che è successo a Imola, accuse incrociate, panni sporchi lavati fuori casa, mettiamola così... E il Movimento 5 Stelle non gode di buona come dire, nomea, insomma e Imola poteva essere un test anche per capire se il Movimento in Regione era in grado di governare, di portarsi bene politicamente, beh in una cittadina dove i problemi non erano così tanti, 70 abitanti, le cose sono andate malissimo. Sì, allora in Regione abbiamo anche un altro comune che è cattolica, una cittadina più piccola ma che ha anche i suoi problemi perché è una città turistica che sta lavorando molto bene. A Imola eh, la situazione era più complicata anche perché mh, Imola è un po' la cassaforte in qualche modo eh, di tante cose e un po' di pozzi erano stati avvelenati prima dell'inizio eh, di, di, di questa legislatura, poi eh, la Sindaca no, secondo me non è riuscita a tenere in piedi la sua maggioranza anche perché effettivamente a volte... Eh, siamo un po' litigiosi, però bisogna, un sindaco deve essere in grado di tenere in piedi la sua maggioranza e poi non può accusare il movimento nazionale perché non è riuscito a portare a termine quello che, si era, che aveva promesso ai cittadini, perché il sindaco lavora sul locale. Va bene, quindi lei dice insomma sono delle questioni differenti, allora andiamo a voi, che cosa farete per queste regionali? Che cosa state pensando? I consiglieri uscenti si ricandideranno? Farete delle primarie per eh, eleggere i vostri candidati portavoce? Che fate? Sì, la novità di quest'anno è che c'è l'apertura anche alle liste civiche. Eh durante quest'anno c'è stato un percorso, diciamo, di eh, valutazione sulle modifiche di quello che può fare il Movimento 5 Stelle e la novità è che c'è la possibilità anche di parlare col mondo civico. Quindi con eh, Di Maio ci siamo lasciati che in queste settimane valutiamo se c'è una disponibilità o se sono delle occasioni di eh, parlare col mondo civico, con la società civile per vedere se ci si riesce ad integrare magari con una lista civica o magari individuando anche un candidato preso dalla società civile che vuole portare avanti i temi che stiamo preparando ecco se ne state parlando perché comunque già ci sono delle idee dei contatti c'è già qualcosa in campo che potenzialmente può portare a uh, un passo successivo ancora diciamo non, non, non molto delineato però il mondo ambientalista eh, diversi mondi che abbiamo contattati in questi anni quando abbiamo fatto alcune battaglie potrebbe, potrebbe darci una mano su questo. Va bene Bertani ehm, negli ultimi tempi ehm, diciamo così poi nel caso lei mi corregge specifica e dice la sua il Movimento 5 Stelle ha, ehm, si è fatto vedere in regione per alcuni voti anche insieme ai consiglieri regionali del PD non sembrava così impossibile un dialogo ora l lasciamo perdere questo, Se arriva alle elezioni quale sarà il vostro avversario? L'avversario è la sfida di avere una visione per il futuro per l'Emilia Romagna di qui al 2030 io ad oggi non vedo proposte, non vedo programmi né da una parte né dall'altra per quanto riguarda i voti in, in Consiglio regionale è ovvio che su alcune cose ci sono stati dei voti concordi anche perché io penso il lavoro è stato quello di trascinare anche la maggioranza sui nostri temi, perché quando parliamo dei tagli ai costi della politica, quando parliamo del reddito di cittadinanza, quando parliamo del distanziometro per il gioco d'azzardo, sono temi che noi abbiamo portato con forza in regione e sul quale, non magari come volevamo noi, però un dibattito c'è stato e qualcosa si è portato a casa. Mm, quindi per voi siete equidistanti insomma, fra i due grandi poli che si affronteranno? Beh, su alcuni temi è ovvio che eh, c'è più distanza rispetto eh, ad, alcuni, ad, ad un polo, perché se io penso a cosa pensa eh, sull'ambiente eh, Salvini che parla di Trivelle proprio l'altro giorno eh, a Ravenna, eh, poi penso anche a Bonaccini che le ha sempre difese, forse non sono così distanti quei due poli, siamo più distanti noi da entrambi. Va bene, va bene. Senta Bertani, io le chiedo un'altra cosa che è importante in vista delle elezioni regionali, perché qualsiasi partito, struttura politica, voi avete mostrato alle volte che, che non è servito, però insomma ha bisogno di un'organizzazione. Ad esempio Massimo Bugani su Facebook proprio due giorni fa scriveva, purtroppo il movimento non ha ancora una struttura. Sì, è vero, eh, però ci sta lavorando perché la, nella stessa giornata in cui eravamo a Roma è partito il percorso per i 12 facilitatori nazionali, che saranno 12 gruppi di 8-9 persone che seguiranno i vari temi che sta, sui quali sta lavorando il Movimento 5 Stelle a livello nazionale e poi passato quello che si concluderà essenzialmente a dicembre, si comincia con, eh, a studiare come trovare dei um, facilitatori regionali che in regione Emilia Romagna dovrebbero essere 5 occupandosi di vari temi. Quindi a dicembre per, per, esatto, per, di per noi sarà un po' tardi, però nel frattempo ci stiamo coordinando in maniera molto stretta fra regionali e parlamentari e stiamo girando abbastanza anche il territorio. Quindi, pur mancando una vera e propria organizzazione ancora che si sta strutturando. Ci stiamo muovendo anche su questo terreno. I vostri candidati come li, come li sceglierete? Sono quelli da mettere nelle liste poi per le regioni? Il metodo, il metodo classico che si è sempre utilizzato è stato quello di eh, presentarsi eh, su Rousseau. E quindi presentando la propria candidatura e poi facendo le cosiddette regionarie cioè chi è iscritto alla piattaforma sceglie i candidati circoscrizione per circoscrizione questa volta se eh, ci sarà un passaggio con le civiche potrebbe cambiare qualcosa però diciamo il metodo è quello ed è quello che si è fatto ormai in tutte le regioni va bene quindi eh, decideranno gli attivisti poi chi si candiderà e poi vedremo chi sarà eletto Andrea Bertani, ah lei ci sarà, gliel'avevo già chiesto un mesetto fa però glielo richiedo Insomma. Sì, io diciamo che eh, ridico quello che ho detto quando mi sono proposto la prima volta. Io se serve ci sono, quindi valutiamo se servo. Va bene, e poi qualcuno deciderà. Bertani, grazie mille.